Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e siamo tornati su Pokémon Let's Go Eevee. Allora, nella scorsa parte siamo arrivati Suoti. a Smeraldopoli Adesso arrivo io. Ti ricordi che abbiamo sì. fatto. Mi, mi presta 20 euro, no eh? Bimbo, non è che c'è 20 euro che dobbiamo andare a fare shopping. Bimbo, sopra con te, non è che guardi cespuglio. No, eh, vabbè, Ma allora, siamo arrivati a Smeraldopoli. E ora andiamo avanti. Ah, io non sei. Ah, no, no, no, un attimo. No, c'è Spiro. Ci sono delle ali qui dietro. È vero. Il percorso 22. Salva, bambino. E' ovvio. Vai. Ci sono, sono solo. Sono. sono sempre con te, non preoccuparti. Allora, ah comunque ho scoperto che Ivi, quando cammini... La Spiro... La Prendiamo Spiro quando è una coda di disco di zona fortissimo vuol dire che c'è un, un oggetto nascosto oh you don't say dobbiamo dire pronti via ah non scusate. è che lanci così cioè eschiuse il sir è inglese lo so stupido mon best route e ratata sono di livello su è no, della No, sono di livello su. Sì, va bene, come no. vuoi. Ok. Qua c'è pure Nidoran femmina e maschio. Vai. Ti fanno paura i Nidora? Io. Forza, ora che abbiamo superato quella tappa siamo tutti. No! no. Fuga! Scampato pericolo. Ah, wow. sì. Era un pericolo per l'umanità. <ride> Comunque, non scappare, qua stanno i nidorini e i nidorini. è vero. stanno i nidorini e i nidorini. Quindi dobbiamo camminare, Magari in anche di imbatterti nei poco. Scusa, non ci servono, andiamo avanti. Va bene, <ride> tanto io non li uso. Appeso. Oh no! Ma il campagna! Oh no, c'è lui! Ah, Marco 07! Non pensi che sarebbe fantastico raggiungere la Lega Pokémon? Sì. Là ci sono i famosissimi Super 4, sono gli allenatori più forti di tutti. Io sono l'allenatore più forte E facerebbe un sacco d'armi rulla occhio a come lottano. No, ma non mi hanno fatto passare perché non ho ottenuto le medaglie delle palestre. Però okay. ci vorrà altro per scorreggiarmi. Devo so sapere. <ride> non so che per non si un allenarmi. ok con serietà ok avanti va con te lo so che assieme diventiamo più forti no tu sei debole come lo schifo un secondo che io mi aggiungo no, salve no, no, no, no, no. fate la sfida di stupido stupido manda in campo pg ehi ma lo vuoi voi siete i due l'hai detto pure l'ultima volta che abbiamo combattuto stupido Infatti... <ride> non è giusto. Okay. Uccidete. Um, let's fight. I use Raptica. Che poi lo si chiama così. DynamiteX. Ehi, non sono io. No, Quindi, tu sei... è tutto un plot twist. Allora, Eevee, che è il Pokémon di Marco, si chiama DynamiteX. Marco si chiama Marco. Eh, sì, io mi chiamo allenatrice di supporto No, tu ti chiami signorina fantasma Dina no, no, Eh, Te no. l'ho dato nella descrizione della prima parte no. Ti chiami signorina fantasma dinamaitizza Non c'entra niente eh, L'allenatrice di supporto dice, guarda Aspetta Oh no, mi ha fatto male, guarda Vedi, hai usato azione No però quando ho, prima, quando ho mandato PG in campo, non ha detto. È eh, una sì. di supporto manda in campo PG. PG non sei non sei efficace. Usa il fullo. Abbiamo capito che raffica non serve a niente, quindi usiamo azzino. Ah, sì. <ride> e ti inquadrano a caso. Del... Oh no! quel bruciare è un uccello senza caso Comunque devi mettere la descrizione delle, delle playlist dei nuovi due let's play. Muori! Quali? Questo è Galaxy. Ma questo non è ancora uscito. Ora già. l'ho fatta ora la Ora. L'ho fatta mola. Perché io ho visto, ho visto. Alle, verso le tre. Non, non c'era niente. Eh, no, proprio mo. mo. Wow. Prima che tu venisti. Sono schifo. Lui. Non ne ho Vabbè. Quando avrò tempo, probabilmente quando tornerò a casa, metterò le descrizioni di Galaxy. Esatto, Galaxy. Abbiamo iniziato <ride> un let's di Galaxy. Guardatelo, anche se... Guardatelo perché la copertina per è... che posto... ho fatto male è bella. Ma io ho perdere due contro uno. <ride> Ma io sono fortissimo. E dove è andata la tua amica? Non è giusto. <ride> Spero, che ti Spero che questa lotta ti sia servita a imparare a come non combattere in due. Stupido, perché mi bulliti? Clicca. <ride> <ride> Vediamocela tutti, un giorno riusciremo a sfidare la lega Pokémon assieme. Magari io al posto di quella tizia lì che, che cita, non è giusto. Ma facciamo una battaglia... Cosa mi sono perso? Sì, che cacchio vuoi, Ivi. Vuole cucco. Vedi? Guarda stupido con l'aria risoluta. Ah, ah, ah. Piccolo... hai detto! Ah. Ti odio dai nemi tizze! Ehi! E com è come felice? Aiò! sta facendo le fusa. No, adesso mi dovete dire. Allora, Ibi è un miso tra Jigglypuff, Pikachu, un gatto e Kirby. E anche il mio cane perché sta facendo perché così con la zampa. Sta facendo così con la zampa perché vuole Basta, Ibi! Sta zitto. Ecco, mi sto arrivando, Rafta. Sto vengo per via via via via c'è una, una signorina Pokéball, fantasma Pokéball. che vuole... Wow, 5 Pokéball dentro una Pokéball già figo. Tasta che E ora allora dobbiamo fare tutto il giro per tornare su, che bello. Io nel frattempo ti annuso i capelli. Ehi, uh. ho usato il balsamo che mi ha regalato mia nonna. è un ticco e... Sì, Ma non ci servono. Beh, aspettiamo i po' Comunque dobbiamo passare da un centro pokémon Ah, tre. Perché l'hai tirato prima? Non ah tira, no, l'ho tira. tirata io. 3, 2, 1... Ora... Ah, bisogna fare di... un giù per uh, lanciare. Pensavo che fosse il su, un po' po' lungo. Va bene. Non scheletica. E viva cazzo. L'hai oh, scaricato il spot, questo po' Ce l'hai di nuovo. No, ce l'avevo. Ah, ok. Mi tengo... Uh, era come cazzo era il Pensavo invece no è eh, a comprare lanciare in giù così come si lancia veramente non così prendi al volo vum, e lui dà una testata e muore via dove vai ci siamo già stati lì bisogna andare avanti là no, siamo scesi per prendere le Pokémon. scusa no eh? no lì c'è la, la legge qui, sono, anzi, mm. no, posso, eh, al, qui al... sta avanti c'entra pokemon maledetto ah. fantasmina quale fantasmina, il bombo sei un fantasma il mio tu, PG sta tu morendo tu non esisti, non ti vede nessuno il mio PG sta morendo <ride> è il mio PG! quello che no, ho prestato mio. io è mio ecco un momento, ma ehm, come fa Ivi a sapere che, che lo stanno curando, e non lo stanno clonando e, e mandando all'allenatore invece di dare con l'originale? Diciamo? Mm, plot twist non Scusi mi signora, no. mi fa un prestito. Ho bisogno, <ride> bisogno di soldi. Chirurgia estetica, mi serve. Ma non te la possiamo fare, tu sei immateriale. Come immateriale? Io, Io possiedo immateriale. soldi. Eccola la prima palestra, signore. Lei è il capo palestra. Questa palestra è sempre la più usata nella Chi sei il capo palestra? Io? <ride> Ecco, lei è arrivato. Non se l'aspettavo. Chissà dov'è. Ecco, ecco il capo palestra, andiamo da lui. Sì, eh, mi presta 5 euro, io sono il capo palestra. <ride> tu, bambina, che cos'hai da guardare? Da guardare il vuoto. Lei è il capo palestra. No, sta rispetto. guardando il vecchietto da lontano. Ok, scusi se intrudiamo in casa sua. <ride> <ride> Dobbiamo solo prendere questo bel televisore e qualche piatto. <ride> che che rotta di televisore! È stranissimo! C'è anche questa specie di libro a forma di poco. Ah no, è un tipo un coso per E poi anche questo manchi. bel computer. Prendiamo tutto, forza, fuggi, fuggi. Questa bambina non ha visto niente. Prendiamo eh. il... lo spiro. Eh sì lo so. Spiro, spir. Lancia, lancia, adesso. Squadra. Spiro, fai uscire dalla la porta. Spiro era a con te. Ecco, abbiamo rubato uno Spiro praticamente. Invece tu c'hai Nidoran maschio. Sì, per qualche motivo. Perché eh, ho non rubato uno Non va bene. Eh, voglio, voglio Guarda, Spiro è più veloce di me. Io voglio una PG con due G. Ecco, PG. No, voglio io, a spasso. Okay. non va bene. non posso, non posso tenere solo io e' una storia, fai entrare una pokeball Spiro. No, fai entrare Spiro un pokeball un attimo, un attimo ma indietro, indietro, no, no, no. È difficile con la mano si clicca su Spiro? no, clicco su Bellsprout, Vai uscire Perché? e' ora tu c'hai Spearow, mentre io c'ho Bellsprout ma volevo il Pidgey tu c'hai, eh, volevo dire Pidgey ah, ah, ah. ecco. mi sei fregato adesso No, qua non ma ci dovrebbe essere un guido Lo voglio il Pokémon droga vai <ride> caterpillar oh, Taglia cutter. la sua torta un Caterpillar Cat e un Pipe Al mio 3 lanciamo 1 2 3 Uuh Burr Excellent No, veramente non stavo tu magari non te ne sei accorto. Hai catturato Caterpie. il Caterpillar? Il Pokémon preferito è di più di Pai No, no, no! Perché piangi? Perché piangi, bambino? Perché sei stupido. L'altro Sì, abbiamo capito! Non ci serve Caterpillar, aiuti! Ok, andiamo avanti, forse. Ecco, è l'unico Pokémon che non abbiamo in squadra. Aspetta, capito. non entrare. Che io posso camminare finito nel vuoto. Ah, è vero, vai. Vai, fallo. No, dall'altra parte. No, no, no, no, no, no, Ehi, è? Che stai con le <ride> questa? volta, <che> ti passate. <ride> non <so. ride> Il tuo Spiro ti guarda strano. Sai che mi... facendo con questo? Non è uno Spiro. Vabbè. io mi bagno nelle piante. Addio. Solo io posso passare dalle porte. Salve Eh uh, vabbè Pokémon a, a casissimo Da tutte le parti Qua si può trovare Bulbasaur ma è molto difficile Scegli una bacca e un utilizzarla No No, <ride> no. <ride> è facilissimo da catturare questo qua Meglio se non sprechiamo due pokemon Perché non sp ne sprechiamo? Ok sprechiamo due pokemon Casita Ce li quasi sì. Uno Due Ora! Ma no! Ci ha fregati! Uno, due, ora! Cosa? Uno, due, ora! Pff, ho messo B Appena dico vai! Vai! I got you Io non l'ho ripreso manco! Tu parliamo partivo tre ore dopo, ho vinto! No! No! Basta! Faccio, usiamo le banche! Secondo me è impossibile da catturare senza bacca questo. Provo tutorial. Appunto. Vai, usa. Io lancio la bacca e tu la pokeball Ma come la lancia? Vai, ecco. Però Ma perché l'ha far... lanciata storta? Che problema aveva? Boh. Stavo pure davanti al televisore, perfino. Sì! Alleluia! catturato Candleh! No, Candalle! Cannale <ride> Ok, abbiamo sprecato tipo 5 o 6 Pokémon e una baccalampon per un Weedle. Yeee. Yeah. Ora prendiamo il Kakuna! Mattata! No, no, no, no, no, no! No, no, no! Secondo me è più facile da catturare questo che, che la, il Weedle. Che la preoso. <ride> io l'ho tirata a casissimo! Ho preso io, uno. Due catturato, siii! Sì. Yeee. Yeah. Sì, allora, secondo me quel guido era tipo tutorial per usare le bacche Eh sì, poi. appunto Perché è Ma Mo, quattro level up Yeah Yeah. Comunque togliamo Rattata yeah. e mettiamo Kakuna yeah. Ma Rattata adesso è livello 6 Chi se ne frega <ride> Che muoia un po' solo cioè, Ma vasole. Kakuna è inutile cioè, Ma sono... si evolve in Beedrill Chi è Beedrill? Quello forte, l'ape fungiglione Vuol no, well, dire la trivello. Sì, vabbè, fai tu, che ti ti Eh no, non devo fare così. Borsa, <coughs> che cosa stai facendo? Aggiungi la squadra al posto di Rattata. Ma vedi che livello più basso. Ma che schifo. Salve, chi è apparso? non è, è uno. Meneo per fare shopping No hai preso un Pikachu uno sì. grande intendo Scusate per l'italia taglio ecco. eh, Che facciamo? Lì è il e dice, dice Ma che cacchio si può fare così Comunque, Non lo sapevo no, non abbiamo... Ora che ho il mio fidanzato Comunque no non abbiamo un Pikachu e ho mosso la telecamera Tivo No non è una Azione. Ok, inspiro. ispiro? Uh, che ho ispiro, oh. ispiro. Uh, uh, beccata. C'è ah. questo, va. che okay, in Pokémon ha lui? Rattata. Uh, Rattata è fatta. Ra si chiama Rattata. Uh. Rattata. Frittata. Uh. Ok, ti metto PG. Però non l'avrai. Senza... Non può essere ta. tre Pokémon di soldi pure. Yeeeh, vado a fare shopping! Che razza di voce c'hai? È eh, questa è la voce lì, della di supporto. Ho potuto uscire PG dalla Pokémon, per sbaglio. Volevo cambiarli il posto la spalla. Basta! E bel sprout! Esci, eh, sì, hai messo? No. <ride> Rimetti nella Pokémon No <ride> Non facciamo fare uscire nessuno Eh mm. appunto Rimettila Così tu non hai pigi Ah, ah. Ti ho rubati i soldi Ora vado a fare shopping senza di Vediamo. Tu aspettami mi devi accompagnare Torna allora, qui dice un Pokémon Ti ho preso No Widow Fuggi È cattivo Fuga E dove sto io C'ho un Pokémon Pokéball. Qui. Una Pokeball più che Cinque wow. dovrebbero essere proprio. Ciao, io vado via. No, non si può evitare. Tu dici che cacchio, mi voglio fare una passeggiata, non posso stare con colo. Oh, Pokémon. compagno, che carino voglio io! Davvero ho detto così! No! Duccio! Che è Duccio? Tipo prima era, era un fiero, poi ha visto te, ha detto Cosa? E poi ha fatto così di... E' <ride> lanciato. Ho altri. visto me passare, ha detto, oh no, mi è scappato, e eh, vabbè, il prossimo sarà. Non mm siamo. -hmm. No, ti ha visto passare, ha detto cacchio, questo può usare i due allenatori in uno. Non è giusto! Dai metti, scusazione. Boom! Ecco è morto. Mi sa che ho sprecato un'azione, una, un giusto? Mm, non lo so. Yeah, level up. Il <susurra> tuo <è> level up. <susurra> mi distrugge un attimo. ma ah, è vero, c'erano pure i nomi sì qua. Gli abbiamo rubato i soldi e le pokeball. Ora allora, eh, andrà dalla, dalla madre. Mamma mi hanno rubato i soldi e le pokeball. Perché Caterpie? Perché? No, ci sei andato incontro. Cioè sei cieco che non lo vedi. No, era appena apparso, si è No, non è vero, era apparso due minuti fa, io l'avrei schivato. Vabbè. Dove si finito? Eccomi. Mi ero teletrasportato. Pokeball. Okay, but... Un fungo Wow, Super Mario Bros. <ride> Qua non si vede... Vabbè, in... praticamente il mini fusel... Mm, il quarter Ok, ogni volta che ci imbattiamo in un Pokémon... un Pokémon... Uh, già... In Pokémon con... inutile, che non sia grosso o piccolo. Noi tagliamo. Ok. Perché... Mentapod! Mentapod? Ma oh, Mentapod è inutile. Sì, ma lo catturiamo per i beni del Pokedex. Manci, non ci. non dobbiamo Non andiamo a cercarli, però almeno se li troviamo Ora... li, tro li prendiamo. Perché l'ha tirata in un ritardo che l'ho tirata prima di te? <ride> <ride> Perché tu hai, hai fatto una mira da schifo. Bene, sono stato bravissimo. Di sicuro l'ho catturato. Oh yeah, sono forti Cacchio. Questo è come è come Weedle. No! Tanto ce ne.. L'hai fuggire! Tanto ce ne erano due. Sì, sì, certo. Lo sì. dicono tutti. Ecco. <ride> ce ne sono tre. Topo. Poi duito, Perché? Usa la borsa. 3, 2, 1. L'hai preso tu! <ride> l'hai preso tu, No, l'hai preso tu, io lo so. No, Ma no, lo... usa la barca. Usiamo borsa. Borsa. Bac baccalampone no. baccalampone uso io oh mira mi brutta ma no oddio metapod per colpato stiamo sprecando un bordello di pokeball non no, andiamo che cosa ci serve non sono il capo eh bro <ride> Mi <devi> spiegare <ride> come fa a sbagliare in mira 3, se è ho 1, così 2. Come? Come ho sbagliato come? Perché tu ti muovi Ma se ho fatto così Oh Hai lua mm. E che co cos'è? Otto Pokémon E eh, basta per un eh, metapodinutile Ora lo mettiamo al posto di Piggy. No è il mio Piggy. Ma scusa no, Ma lo facciamo evolvere sto Piggy. Oppure Beh, no, lo no, vuoi la... la... sempre pitch. Che okay, ne so, se trovo un Pokémon più forte lo uso, cioè. Me lo metto al posto di Peach. Che ti devo dire? Vai, che sembri tanto e... affezionato. Non dovevamo completare il Pokédex. Oh di mio di dio, che di... caterpi! Magari tu vedi prima di muoverti nell'erba alta. Sì, ma con tutti sti metapod abbiamo accumulato un sacco di Pokémon nell'erba alta. E ora si spieght. Oh, più grosso. No! Caso. C'è un cater più grosso, dai. Non è un cater più un pigi? No, che cosa dici? Era il pigi! No, grossi. no. Sono giù. Vabbè. Widol grasso. Widow. mosca! Vai davanti al Piliamosca. <ride> Ma dai. <ride> si fa 30 ore di camminata. Ecco. Anche tu, hai fatto male io? No, no, no. Volte lo studio di Rick, compagno di Kirby in Kirby's Dreamer 3. Catterpai. Yeah. Ma... Così ha fatto no, il tanto può muore subito. Dovrebbe morire subito. Tu sì. sì. non, non giochi mai! mai. Io sono utile per fare i più difficili. Questi sono dei ciccioli. No, il mio cappello ce l'ha fatta. Ehi, che fate? I miei soldi? No, le mie poche! <ride> eh. ah, allora, ma. non puoi, più catturare, i ma, ma. Non puoi più catturare i pochi. Ma, ma... Tre esatto. bacche lampo. Tre bacche lampo. Mm. Salve. Ok, questo, questo possiamo evitarlo. No, no, prendi. No combatti, lo sì. <ride> voglio uccidere. Lo voglio derubare. Ok, andiamo via. in diversi... Le... Tanto io non posso fare niente. Quindi, <ride> quindi devi tornare in fatti dietro. Perché ci potrebbero essere un ne, po'. Meta vabbè, tanto. Non c'è andare il colpo. Tu tipo. non vuoi niente. Ah, no, è una pupa. Vai, no. Vai, non è una pupa, è una tigre. Vai. Si, sì, ma nel primo gioco si chiama Go. Pupa. Go. Oh, bellezza. Oh, yes. Ascolta, ci sono dei Bulbasauri in questo bosco Vedi sì. perché ti ho detto Perché ci sono dei Bulbasauri in questo bosco eh, Lo sapevo già, te l'ho detto che prima Che Rosalia E vedi anche perché possiamo catturare il suo Lintoran femmina Che poi da piccolo Tipo nasce un bambino Questo è un pigliamosche Ah ok oh, Perché sono tutti i pigliamosche Hanno la stessa statura I stessi lamenti Boh. Identici uno, uno dall'altro Go! Punch. I'm super power fire Sono le 6 meno 10 Perfetto E' vuole che ne facciamo ancora di video Appunto. Questo è bene per la settimana Per vostra informazione questo è il secondo video che facciamo Dopo la demo di Yoshi Shish. Demo E? Uh, non compreremo Super Mario Siamo a 25 libri di... Maker 2 Eh? Non comprendiamo. No! Che... Guarda che ti avevo fatto una... Oh, guarda che ti avevo fatto una domanda! Uh, sì, ma mi ha ispirato tu qui, dice... Non, non lo so, ho Chi... fatto una domanda con lotta. Aspetta, mi... Devi, no! dividere... Devi dividere quei soldi che ho tenuto, devo andare a fare... No, i miei soldi! Mio! No! Oh, oh, oh, oggetto, oggetto. Oggetto dove? Oggetto. Qui. Sei sicuro? Ah. C'è gli risfazio, <ride> c'è qualcosa pure pure il video spasmi quando c'è eh, la sua coda ah, io ora i soldi sono io vieni qua no! vieni qua mi incantere pipì un a piccolo c'è un bulbasaur, ecco! guarda guarda qui Dove? qui c'è un bulbasaur, un bulbasaur. Ah, che cos'è ah. che ho pestato <ride> mi dovrebbe <ride> dare una cosa, no non voglio catturarlo. È pestata una cacca. Una cacca più. Vai, qui c'è un bulbasaur Non è il bulbasaur? No, c'è un qui, allenatore! Qui qui! Non c'è sì. sì. nessun bulbasaur Ce l'ho fatta, ti ho fatto entrare nel campo a visita! Un non può svingarsela! Ha giusta la telecamera! È già già stata! Non è messo affatto! L'ho calciato! Sì! Silvio, Vabbè. un altro Silvio! Ne abbiamo affrontato uno già. come si chiama? Bianca al percorso 1. Vabbè. Cazzo. Azione. Morirà subito, probabilmente. Boom. No. Ok. E che cacuto. Mamma mia, sono potentissimo. Tanto non ci può fare danno. Sì. Senza di me non avresti subito danni lo sai. Ok Sconfitto silvio, vediamo se ho più Pokémon per lottare, grazie su una importanza, hai vinto 36 euro, Tre Pokémon, no, un totale di 100 euro, tutti quelli che mi risparmi di una vita, cioè tipo 5 anni, perché le ho Ma perché io ho dovuto aspettare fino a 10 anni mentre ci sono i bambini di 3 anni che hanno già i Pokémon? Salve, lei non mi attacca perché è una mia compagna, capito? Questo è vero un trucco per lanciare le Pokémon? No. E mi sfida. Ora, eh. la prossima eh. volta che... No, se, devi fare uno screen, cioè, per lo screen. Ok, come immagino metteremo questa, la, la sua faccia. No. Sì. Non possiamo. Nella miniatura. Cerca immagine, teenager sorpresa Pokémon Let's Go. Ma no, sì. no. Smager il Pokémon Let's Go. pikachu Poi no. oh, immagine sì. No, il principale bisogna scrivere, quindi Mi sa che ce l'ha sempre da solo, quindi io non faccio niente. Devi mettere il... al massimo indietro, pure uso qualcos'altro. No, poi vado io. Ne... Non puoi non fare nulla. Ok, possiamo turbo sì. sabbia. Hai super cassa. Tanto turbo sabbia non la usa nessuno. Turpo sabbia <ride> diminuisce la, la precisione. Appunto. <ride> ecco, <ride> ma no! Che scarso! Poteva fare di tutto, poteva, poteva usare una raffica potentissima. Ecco, voi ma lo manco, scommettiamo. Ora, ora sei sì, la, la, la mia unica speranza, di fare sì, eri, cioè, eri eri eri. Eri disappointe, <ride> Ecco, l'ho mancato. Non è vero, l'hai preso. No, tu l'hai preso, io l'ho so, preso. <ride> sì, no. oh, oh, oh. no. È preoccupantissimo. Sai, aspetta, aspetta, ma io non condiviso corrette la scuola. Sai, la sua faccia proprio... È proprio sconcertata. Salva. Ehi, presti tutti i soldi. No, c'è oh c'è un bel spra. Ce l'abbiamo già. Non è vero. Aspetta, mi devi dare tutti i soldi. Torna qui. No. Prima il caterpillari, poi ci sei tu. Ora metti davanti a quel PDA Mosche. Un po' di sì, Non funziona, ci avevo già provato. Salve. Ora ti cammina attraverso. E eh, aspetta cos'è? No, è che non, non ti par <susurra> par non, non, non, non va vicino a te. Vuoi sfidarmi da solo, eh? Eh? Fatti so. Non combattere. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. inutile siamo già mezz'ora, quando finiamo il bosco... Non finiamo sta battaglia. È della fine del bosco. La fine del bosco... Oh, va bene, qui ci Ma fai... hai messo turbo-raffica. No, sanzione. So azione. Boom. I want. I'm super power. c'è cioè, turbo sabbia, turbo I'm super esiste. I want. I want. so. Però voglio anche usare il Se mi ha Mi detto sei troppo forte. Hai vinto 36 euro. Tra Dai pigliamo che sono abituato a prendere 36 euro. ladro abitudinario. Dai pigliamos che è Circa 36 euro. Ok, allora... Che fai? Che c'è che scritto? Diciamo per lasciare il boss smerardo, la prossima città plumeopoli, ma dovevamo catturare un Bulbasaur eh vabbè eh, vabbè oh, è, è rarissimo quel Bulbasaur si è passato attraverso me, va bene allora <ride> ci fermiamo qua e la prossima parte di Pokémon se vi vedremo altre fusioni molto interessanti quindi ci vediamo alla prossima parte ti voglio baciare ah, no no no, stai fermo chietto aiutami, questo, questo qua molto... ti voglio baciare ti voglio baciare! Vabbè basta. Buono. Ci vediamo alla prossima parte di Pokémon Let's Go Evi allora. Dove siamo eh? eh? Cosa? So, guardando la finestra. <ride> alla prossima! Ciao! Ciao!